La maestra domanda a Pierino, che tempo è? Pioverà. Brutto tempo, signora maestra. Io mi chiamo Salvi. Ciao. Ciao. a tutti. Ciao a tutti.